Grazie. grazie a tutte e a tutti per essere qui in un momento sicuramente molto importante, a due giorni dal pronunciamento della Cassazione che eh, all'interno di questa vicenda che trova coinvolto il Movimento Natav, il Centro Sociale Ascatasuna e lo Spazio Popolare Neruda, eh, è un momento cruciale a partire dal quale abbiamo deciso di Istituire questa associazione a resistere eh, come risposta a un'accusa infamante di associazione a delinquere che eh, diciamo è l'esito rocambolesco di un'operazione denominata Operazione Sovrano, che muove i suoi primi passi nel 2009, diventa operativo nel 2019. Al termine dei quali, eh, dopo il fallimento di una tesi iniziale portata avanti da procure di un'ipotetica associazione sovversiva che poi è stata negata dal GIP che l'ha presa in esame perché non c'è stata evidenza, non c'è stata dimostrazione che ci fossero gli estremi per un'attività sovversiva all'interno di questi movimenti e spazi, ha rimediato sull'accusa estremamente infamante di eh, associazione a delinquere che sulla quale appunto la Cassazione giovedì di questa settimana si pronuncerà rispetto alle misure cautelari di 11 compagnie e compagne in particolare coinvolte in questo processo eh, per determinare se eh, la loro libertà dovrà essere limitata durante il procedimento del processo o meno. Um, in questi 13 anni di inchiesta la Digos ha raccolto gli diciamo, riassunti in un documento di 5.000 pagine, eh, composto di 2.000 pagine di annotazioni della stessa Digos, in cui diciamo, è stato riunito e è stata data un'interpretazione eh, molto poco credibile, ma molto efficace da un punto di vista strumentale, comunicativo per denigrare le esperienze di lotta, appunto il Movimento Notav del Centro Sociale Scartasuna composta da intercettazioni ambientali e che è costruita soprattutto su conversazioni intime, eh, in camera da letto o sul vagone di un treno, eh, quindi costruendo attorno a, a frasi... Eh, appunto nate da conversazioni intime, un disegno, un teorema che vede eh, all'interno diciamo, del centro sociale a scattasuna eh, l'instillarsi come un cancro di un'associazione delinquere, in definitiva composta da 16 persone, che eh, userebbe come pretesto la politica per eh, delinquere. Eh, questo accanimento repressivo non stupisce noi come non stupisce le tante persone eh, militanti e non solo, in giro è attiviste è in giro per l'Italia eh, che quotidianamente mettono in conto questo, questa come dire, incattivirsi dalla controparte, eh, in particolare non stupisce il movimento Notav che ha fatto della risposta alla repressione un motivo di coesione e solidarietà ulteriore sicuramente però la strumentalizzazione delle lotte che da 30 anni il Movimento e il Centro Sociale a Scattasuna che da pochissimo festeggiati 26 anni questa strumentalizzazione dicevo non, no, non può lasciarci indifferenti eh, ma crediamo che questo momento di attacco vada vissuto come anche un momento di opportunità un momento di opportunità per esprimere la propria solidarietà per unirsi a, alle lotte, eh, consapevoli anche del fastidio che queste arrecano e quindi anche de della loro efficacia, della loro in incisività su sulla realtà. E crediamo sia un'opportunità per prendere posizione in un momento in cui eh, le istituzioni tentano un affondo repressivo che sicuramente coinvolge... Eh, noi, coinvolge i Sicobas di Piacenza, il comitato per il diritto alla casa del Giambellino come è successo recentemente ma che eh, crediamo siano dei presupposti per un disegno più, più generale eh, che, che sicuramente come si diceva durante l'introduzione eh, andrà a colpire le future generazioni crediamo che l'obiettivo di questa operazione in definitiva sia quella di scoraggiare eh, la militanza ma, ma anche oltre alla militanza di scoraggiare il mettersi in gioco in questa società di eh, dire cosa non ci va bene di sperimentare modi diversi di vivere la socialità eh, e così via quindi pensiamo che sia il momento più opportuno per associarsi tutti, tutti coloro che si sentono di resistere a un certo modo di stare in questa società eh, approfitto dell'occasione anche per dare un'opportunità concreta di mettere in pratica tutto ciò eh, abbiamo deciso in vista di queste, del in attesa del pronunciamento della Cassazione di giovedì di fare un presidio permanente allo spazio popolare Neruda che comincerà giovedì dalle ore 15.30 fino a quando si avranno notizie, eh, così come se questa data dovesse accravare ulteriormente il carico di, di pene e di limitazione delle libertà dei compagni e compagne coinvolte, continuerà la mobilitazione davanti al Tribunale eh, già a partire dalla prossima udienza del primo dicembre. Eh, grazie.